Buongiorno a tutti, vi presento un nuovo modello realizzato dalla ditta Ciarcelluti di Penne Pescara che presenta praticamente delle chicche esclusive, organetto in noce, intarsi vari, da, diciamo dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra e quant'altro lo andiamo a provare, io reputo che sia veramente un ottimo strumento sia per qualità prezzo sia per caratteristiche in generale andiamo a vedere, è un berret con accordatura particolare, originale e targata Mauro Ciarcelluti per l'appunto facciamo un test, vediamo come suona Benissimo, se siete interessati potete contattare il maestro Cristian Ruggeri, il maestro Mauro Ciarcelluti. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto.